Oggi per la rubrica il venerdì dal sindaco siamo venuti in Val Chiusella e più precisamente nel comune di Traversella ad accompagnarci alla scoperta di questo comune delizioso montano a pochi chilometri da Torino il sindaco Renza Colombatto Buongiorno, ben, grazie del, di averci accolto a Traversella in una magnifica giornata di sole siamo in un comune della Val Chiusella con una fortissima tradizione dal punto di vista delle miniere che sicuramente custodite questa memoria in qualche modo. In che modo? Intanto grazie a voi per essere venuti a Traversella, in capo al mondo purtroppo, comunque un po' scomodo. Eh, noi siamo, abbiamo una tradizione mineraria soprattutto per il ferro. Pare che queste miniere fossero già sfruttate dall'epoca dei romani, non c'è nulla di storico e dice accertato, ma pare abbiamo trovato delle monete romane, molto probabilmente i romani passavano di qua. Le miniere sono state sicuramente una ricchezza per tutta la valle, in particolare per Traversella, dove lavoravano... Traversella è fiorita nell'Ottocento proprio grazie alle miniere, nelle quali lavoravano migliaia di persone, venute non soltanto dalla valle e dal Piemonte, ma soprattutto dalla Lombardia. Bergamo è stata per noi una fucina proprio di personaggi. Fino al 71... La miniera ha funzionato, un po' con la cogne e un po' con la Fiat, nel 71 è stata chiusa definitivamente. Quindi praticamente è diventata un po' il ricordo delle persone che ci avevano lavorato. Sicuramente adesso abbiamo allestito un bellissimo museo, hanno allestito, chiedo scusa, un bellissimo museo che è molto, molto frequentato durante l'estate in particolare, anche durante le stagioni invernali su richiesta di classi di scolaresche, eccetera. E poi un visita a qualche galleria, ma soprattutto per motivi di studio. Ma se invece ci spostiamo, facciamo un salto in avanti e piombiamo nel, nell'oggi, Traversella cosa offre a turisti e a cittadini? Traversella offre intanto un territorio ancora incontaminato e questo è importante, quindi un ambiente tranquillo, eh, pu puro direi. Offre... Ottimi pranzi, offre eh, possibilità di prodotti genuini del luogo, quindi formaggi soprattutto, offre anche miele, offre un soggiorno sicuramente rilassante, offre giti in bicicletta, offre tutto quello che la montagna dovrebbe poter offrire. Quali azioni sarebbero necessarie in tempi rapidi per favorire e migliorare soprattutto la recettività alberghiera? Ma direi che tutto dovrebbe partire un po' dalla possibilità di arrivare in valle con una certa facilità, perché in auto si arriva facilmente, ma chi volesse arrivare qua con pullman o con mezzi pubblici ha sempre qualche difficoltà. Non tanto durante la settimana quando due servizi, tre sono abbastanza comodi, quanto la domenica che non c'è assolutamente nulla, quindi siamo praticamente separati dal mondo. Adesso noi abbiamo possibilità di ricettività, ne abbiamo parecchio perché c'è l'albergo, c'è un soggiorno montano che è a disposizione di chi vuole venire a fare sport, a, a andare alla palestra di arrampicata che tra l'altro è uno dei gioielli di Traversella ed è molto frequentato praticamente tutto l'anno. Con Rifugio Piazza, che anche ha ricettività pure il Rifugio Piazza, e cercheremmo adesso, visto che ci sono tanti soldi in ballo, non arriveranno mai, ma comunque noi ci speriamo sempre: eh, di fare altri punti di ricettività, tipo alle miniere c'era eh, esistita per qualche mese e poi si è sperso il tutto, la, la locanda del minatore. Se riusciamo ad avere questi, questi contributi che abbiamo chiesto, che non arriveranno, continuo a dire, eh, di riuscire ad ampliare quella parte di Traversella, ma soprattutto, cosa importante, dare lavoro a quelli, agli abitanti di Traversella. Sindaco, quanta passione ci vuole per amministrare un comune come Traversella oggi, nel 2022? Sicuramente ci vuole tanta passione, ci vuole soprattutto però, e qui non manca assolutamente, l'aiuto di tutti quelli che nel comune sono presenti, o per una cosa o per un'altra, perché ciascuno ha le proprie competenze e io ringrazio proprio, posso farlo qui per, veramente, tutti quelli che lavorano in comune, sono eh, consiglieri, assessori, vice sindaco, che o bene o male mi danno una mano continuamente.